Carissimi amici, buonasera. È la prima volta che tutti voi riuscite a, a vedermi in video, a vedere chi è Ginevra, la mia faccia, la mia facciuna. <ride> a parte gli scherzi, ho voluto mandarvi questo video per farvi sentire il mio abbraccio, per ricordare a tutti voi che io ci sono, che vi voglio un gran bene e lo dico davvero. Molti di voi sanno che quando dico di volervi bene lo dico realmente con il cuore questo è un momento brutto per tutti è difficile, sarà ancora difficile per, per un po' di tempo però ce la faremo, io sono sicurissima che ce la faremo se siamo tutti uniti, se rispettiamo le regole anche se è un periodo di sacrifici ce la faremo e torneremo più forti di prima tutti quanti Sappiate che io nel mio piccolo ci sono, sarò sempre presente, vorrò essere sempre presente e per qualunque cosa non dovete assolutamente esitare a contattarmi. Scrivetemi, io vi risponderò sempre. Vi mando un grandissimo abbraccio insieme alle mie sibilline. Molti di voi sanno che io sono... Sono pienissima di <ride> pienissima di Sibille, perché le adoro, mi accompagnano da una vita. Tra l'altro, questo è l'oracolo della Sibilla, neanche a farlo apposta, la carta, la prima carta che vediamo è la carta della speranza. Dobbiamo avere speranza, dobbiamo avere speranza perché tutto si risolverà nel meglio. Perciò, amici cari, Forza e non dimenticatevi che io ci sono, vi aspetto e vi voglio davvero un grandissimo bene. Un abbraccione grosso.